Questo, questo documento eh, indubbiamente ci fa riflettere e io vi anticipo che noi ci asserremo perché è vero che il combinato disposto di questi due decreti potrebbe far eh, pensare male, ma eh, poiché è intenzione di questa amministrazione utilizzare gli strumenti del decreto sicurezza nei limiti nei limiti ehm, e nelle garanzie della Carta Costituzionale, a tutela delle fasce più deboli dei glochard e eh, di tutte le persone più fragili, rispettando i diritti eh, di libertà sanciti dalla Costituzione, noi, eh, noi di fatto ci asserremo così come eh, si sono regolati anche nella città di Torino dove è stato eh, presentato un documento analogo. Ci tengo a, a precisare che sì, in effetti, determinate cose ci lasciano perplessi come per esempio il... Eh, L'eliminazione del secondo, eh, cioè il passare da tre gradi di giudizio a due gradi di giudizio e quindi il non poter ricorrere in appello eh, per i migranti che ne fanno richiesta, però è anche vero che non possiamo noi eh, andare a chiedere questa cosa ma devono essere le persone che eh, vedono limitati i loro diritti in prima persona oppure le associazioni a cui essi si appoggiano. Non possiamo comunque buttare eh, l'acqua calda col, col bambino perché, comunque, ci sono delle parti di questi segreti, soprattutto di quell'immigrazione, che eh, noi intendiamo eh, utilizzare al meglio, come per esempio quello che prevede dei protocolli d'intesa per l'impiego eh, dei migranti per. Dei, dei lavori di volontariato che possano favorire al meglio l'integrazione nei luoghi dove essi eh, vengono a risiedere. Quindi ehm, pur comprendendo le perplessità e eh, la preoccupazione del proponente di questo documento eh, noi ci asserremo e quindi ehm, non, non possiamo approvarlo così com'è. Grazie.